Ciao! Buongiorno! Come state? Tutto bene? Intanto ho Blusbaldo qua vicino a me che non mi lascia stare e vuole un po' di coccole. Facciamo il nostro post del nostro solito martedì, insomma, di quello che ci siamo raccontati. Mamma, oggi eravate tantissimi, non so se per il tema o per cosa, ma, eh, insomma, abbiamo veramente chiacchierato di tutto e di più, partendo eh, dal fatto delle temperature meteorologiche che, sapete, insomma, io adoro sempre sapere anche un po' ogni tanto, insomma, eh, in base ai luoghi dove abitate, insomma, qual è il tempo, eh, qui da me stanotte ha nevicato un pochettino, eh, però poi è uscito il sole quindi alla fine scioglierà quel po' di neve che c'è ma eh, il tutto insomma ci, ci fa capire che effettivamente siamo in inverno e, e, e la stagione è questa sicuramente per la neve eh, c'è chi insomma, parlando quindi poi di, di, di tempo e di temperature come Davide ha detto eh sì però io insomma avrei eh, voglia di tornare <ride> a... Così, eh, alle mie passioni soprattutto quelle con il bel tempo che sono passioni dovute un po' al fatto di eh, scoprire luoghi andare anche eh, come fa meganaturista eh, nel diciamo così eh, sui fiumi e poi eh, poterli vivere naturalmente in modo naturale e io ho detto va bene ma si può fare tutto questo si può fare perché? perché basta insomma andare a farsi magari una sciata piuttosto che una bella sauna e quindi poi una bella sauna dopodiché andare immersi a camminare nella neve e praticamente prendendo quello che è il freddo che va fatto come stemperamento dopo la sauna e in quel caso insomma si può vivere veramente la parte fredda in modo molto naturale quindi potreste comunque unire la passione lo stesso eh, diciamo così anche in questo periodo un pochettino invernale e poi che cosa abbiamo detto beh abbiamo parlato anche di carnevale e, e chiedevamo anche ai nostri amici eh, del carnevale insomma quanto eh, soprattutto quelli del Brasile eh, quanto il carnevale eh, fosse sentito fosse importante ci è stato risposto c'è stata detta anche che il carnevale in realtà inizierà la prossima settimana ma c'è già un'anticipazione un proprio eh, in questi giorni a partire proprio dal, da oggi dal 7 febbraio e, e di carnevale poi ne abbiamo parlato, abbiamo parlato anche del carnevale di Vrea. il carnevale è famoso con eh, il lancio delle arance eh, in cui molto spesso si storce il naso per questo carnevale ma in realtà si dice che le arance utilizzate siano quelle destinate al macello. poi se sia vero o non sia vero, questo eh, insomma bisognerebbe un attimino andare a Vrea e capirlo tant'è che qualcuno, Roico se non sbaglio mi ha detto, ma perché non organizzi un'intervista con gli organizzatori proprio del carnevale per effettivamente queste cose al di là della storia del carnevale stesso di ivrea e così darci anche delle risposte perché che è uscita fuori benissimo posso metterla in cantiere quindi organizzare il tutto e a questo punto ho lanciato l'idea di eh, mandarmi anche una mail a imhlibuno.it di eh, diciamo così, possibili interviste che vi piacerebbe che io eh, realizzassi su argomenti che vi possono interessare e quindi andare un po' a, diciamo così, a raccontare questi argomenti e magari sfatare anche qualche mito potrebbe essere un'idea che me le organizzo anche al martedì mattina in modo che voi possiate direttamente interagire magari fare anche voi stessi come si dice il, diciamo così le domande e poi eh, siamo passati anche dal, dal fatto di eh, ascoltare musica particolare proprio legata al carnevale mega naturista ci ha eh, così lanciato l'idea di ascoltare un brano eh, di caterina caselli che si chiama proprio il carnevale del 1968 se non ricordo male insomma qualcosa del genere e eh, siamo andati ad ascoltarlo dopodiché eh, anche mega naturista insomma nell'ambito diciamo così delle canzoni che possono essere colonne sonore anche del carnevale eh, ci ha lanciato lì un, un brano eh, di den ai legato alla scimmia A scimmia perché eh, insomma come, come eh, abbiamo detto questo è il mio portafortuna che ha le cuffie ecco alla la maglietta con le cuffie matt così si chiama la scimmietta che in realtà è una scimmietta della Kipling, e eh, mi manca la borsa, devo andare a comprare la borsa, in realtà c'è solo la scimmietta, e quindi da lì è nata anche l'idea di ehm, far ascoltare, dicevamo così, questo brano. Un brano molto interessante che non conoscevo e che mi ha fatto piacere comunque riproporre, così come è stato passato, anche se vogliamo, il, il brano dedicato al... Um, alle eh, Sciogli le trecce e cavalli, ovvero balla la canzone di Umberto Balsamo. Che anche questa è stata, secondo me, una colonna sonora. Insomma, dei nostri, eh, diciamo così, eh, carnevali. O meglio, feste in maschera, perché si è parlato anche di feste in maschera che ormai noi. Uh, non avendo più l'età di festeggiare il carnevale come i bambini, ci piacerebbe però andare a qualche festa in maschera magari molto bella, tipo quelle che ci sono ad esempio a Venezia, perché no, o ancora a, insomma, ad altri carnevali come anche quelle di Viareggio, dove poi si vanno a vedere anche questi cari che sono delle vere e opere d'arte. Eh, dopodiché che cosa abbiamo ancora raccontato? Quindi abbiamo fatto un salto anche in queste canzoni un po' particolari, eh, mi è stato anche suggerito da Simon la canzone... Eh, forse più che altro strumentale legata al carnevale degli animali che non conoscevo forse ai tempi magari l'ho anche sentita ma devo andarmela a riascoltare e poi naturalmente abbiamo chiuso parlando anche del festival di Sanremo perché sì, questa sera parte una nuova edizione del festival di Sanremo quindi come dicevo tutti davanti eh, seduti sul divano a guardare il festival di Sanremo almeno chi lo guarderà e sarà, potrà essere un argomento di martedì prossimo capirà anche un po' se è piaciuto o meno il festival Festival e tutto quello che è stato da cont di contorno senza dimenticare che martedì prossimo sarà San Valentino quindi parleremo anche di San Valentino festeggeremo anche il San Valentino perché così deve essere la festa degli innamorati noi siamo innamorati della vita siamo innamorati della musica siamo innamorati un po' di tutto quindi va benissimo anche questo eh, non mi resta che salutarvi scusate se non ho letto tantissimo oggi eh, di quello che mi avete eh, di cui avevo parlato quello che mi avete detto perché purtroppo ho dimenticato gli occhiali a casa e sono veramente ciecata quindi vado diciamo così a ricordo oggi spero di non aver dimenticato niente nessuno comunque sia grazie come sempre per essere stati con me come sempre vi ricordo eh, Insomma iemacalibuno.it Dove potermi scrivere Con calma rispondo Perché il Libro insomma, aveva avuto il suo out, blackout E alla sera qua, Prima di andare a dormire riesco a rispondere Quindi ci metto un po' Perché ne ho tante a cui rispondere Ma risponderò Mandatemi i temi su cui vorreste che appunto Facessi qualche intervista O comunque temi da trattare Nei nostri martedì mattina Con questo io vi saluto Vi ringrazio Vi auguro una buona giornata e chiedo anche scusa insomma se la diretta è stata bloccata ma come sempre ogni tanto capita questioni di copyright un bacio ci vediamo martedì prossimo mi raccomando Sanremo, San Valentino sempre con esse ma parleremo anche di altro, promesso ciao, un bacio, ciao